Ciao a tutti, vi aspetto sabato, sabato prossimo, eh, 19 febbraio, alle Cantine Mustilli per un appuntamento divino. Le Cantine Mustilli per il secondo appuntamento di Ten Cross Cities, eh, vi racconterò di me. E, e, poi, e poi ci saranno delle sorprese sorprese divine anche quelle, sorprese in musica e parole. Um, 1799 Fragments um, è un contenitore in cui, in cui metterò dentro uh, le figure di tante donne particolari che hanno fatto la storia, che hanno lasciato un segno, in questo caso um, donne che hanno partecipato alla rivoluzione del 99 e, um, con la musica meravigliosa di, di, di, di musicisti strepitosi, quindi con sotto, sotto legida di Maurizio Chiantone, che è un po' la mente di tutto questo. Allora, vi aspetto sabato alle Cantine Mustilli, a Sant'Agata dei Goti. E,